Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e bentornati su Smash Bros. Ultimate Nell'ultima puntata abbiamo finito il dungeon di uh, Donkey Kong abbiamo sbloccato Don Diddy Kong e abbiamo raggiunto le banane Ora siamo usciti e non so cosa bisogna fare non ve lo ricordo uh, Vi ricordo che questi episodi li ho registrati molto tempo fa e solo ora sto registrando l'audio. Ok, non c'è nulla da fare. Questo quest episodio ho registrato molto dopo rispetto all'ultimo. Ok, come sempre abbiamo svuotato l'empoio solo degli spiriti però perché il resto non ci interessa anche se c'erano delle sfere vita che eh, credo che quelle sfere vita siano proprio non obbligatorie però servono uh, vabbè qui mi ero perso perché non capivo dove fosse il dungeon uh, stavo dicendo le, quelle sfere abilità non, non sono obbligatorie però per avere tutte le abilità bisogna prenderle tutte ecco il dungeon no questo me lo ricordo è orribile e vabbè brontottero Uh, laterali in aria Che è pit non, non, me, non la so una laterale in aria di pit di wi fit che è da tanto che non la uso pronti? via ah, è semplicemente un dash la terra in aria mm. Allora ah, no, hanno doppiato in italiano, non lo sapevo. vai sì, hanno doppiato in italiano pure lo stage. Quindi. Il treno di Wi-Fi credo che. che.. un è... attimo. Ah si, sì, ok, no, niente. Che è successo? Ah è vero. Ho mostrato per sbaglio il, lo stick destro, se si gioca con due Joy-Con, joycon lo, lo stick destro controlla la visuale e, e può essere utile per guardare intorno. Taglio perché sta un po' laggando uh, con quella battaglia non so perché l'ho saltata okay. No Oh mio dio no Eh mi dispiace uh, è, su è successo che Praticamente ora vedremo la fine del video al posto del continuo. Bowser. Uh, uso Bowser per i boss perché per ora non ho Ganondorf che è il mio preferito. Quando avrò Ganondorf uh, prenderò. userò lui per i boss. Ratados, no, l'unico boss che. di cui vediamo già la faccia. Perché l'abbiamo già visto nello stage con Bowser l'ho sconfitto al primo colpo Per me combattere i boss è diventare mazzi per un po fare più danno possibile e poi arrendersi quando si è piccoli <ride> cercare di fare comunque lo stesso tipo di danni però eh, comunque i più piccoli però facendo l'attacco ho schivato la, la confusione Sì, vabbè, cosa vuoi fare, Bowser? Cioè, ho usato lo speciale laterale che prende il personaggio e poi lo... lo... a cioè, la terra contro un boss, ovvio colpendo il ginocchio è morto Spirito, Rathalos da talos non lo so come si dice non so neanche da che gioco bene abbiamo finito la parte sì. No! La, la cutscene... Perché l'ultimo boss lo devo sconfiggere così? Beh, ecco, lo scudo di Kieran è sparito, sì. E ora si torna indietro nel tempo. Bene, finita la puntata, bla, bla, bla Ecco. Ora dobbiamo sconfiggere lo spirito che abbiamo preso prima. e a quanto pare l'ultimo spirito lo sconfitto con giglipa questo fungo malvagio vagante è quello lì che ecco, appunto quello lì che è, Cioè l'oggetto è... Tauros siamo forti quasi più del triplo di Tauros tanto tra poco con i leggendari che credo che facciamo la prossima parte vi facciamo la prossima parte ehm um. Uh, dov dovremmo diventare più forti. Di tutto Sì, ma mancano un sacco di spiriti e anche un sacco di personaggi. Ma no? dove, li, dove li, li vedremo? Che dopo domani, cioè dopodomani, tra, tra pochissimo. C'è um, che dopo c'è l'ultima parte. Sì, <ride> ovvio. Scusate. Questo è un, un bel problema Ho un sacco di spiriti ancora da sconfiggere Fortunato Snake io, io quando gioco Quando fa, faccio uno spirito In cui metto il, il personaggio casuale Copro lo schermo con una mano Ho cambiato il personaggio perché Snake Non mi piaceva E ho perso molte volte con Snake Quindi ho scelto l'Inkling che, Con cui sconfiggo Bowser in tre secondi Mush non è un tipo di cibo. Garchomp, neanche troppo forte. Pete... Pete um, mi ha fatto vincere la prima partita contro Dynamite Itso in Smash Bros Brawl. Praticamente, beh, di solito lui vinceva sempre perché vabbè io avevo appena iniziato a giocare a Smash. Mentre lui giocava già da, da molto. E, Vittoria! Praticamente io... Io ho usato Pit, ho spammato la, la, il, um, lo speciale in su che, che ora è cambiato però E ho vinto la partita uh, Prima quando incontravamo Ratalos, scappava Però quando, scusate, <ride> continuo a picchiare il mouse Quando um, sta, sta in quella posizione dove l'abbiamo appena messo Uh, se, andiamo, se andiamo da, uh, sì, da destra andiamo da destra verso sinistra contro Ratalos, lui, si, lui scappa. e Si mette in quel posto in cui l'abbiamo sconfitto. Così funziona. Meno male che almeno li doppio gli perché se l'avessi lasciato così non me ne fossi ne neanche accorto. Sarebbe stato un episodio terribile. Beh, lo è comunque perché la mia voce fa schifo, però... Mm. Colpire una mina con uno smash caricato, ovvio. Uh, comunque, ho tagliato tra gli spiriti e Ratalos perché continuavo a non, non riuscire a cioè non riuscivo a prenderlo Ratalos non, non, uh, non capivo come si riprendeva poi uh, ho iniziato a ricorrerlo a caso completamente a caso poi ho trovato il metodo talchi che veramente ho gli orecchie da topo e hai il tema dei, dei topi di uh, mouse attack come che sia proprio l'attacco <totipo> di Bene avrò altri problemi nel sincronizzare l'audio con, con questo. in questo episodio Puffi che odio il critico prende tutto il personaggio quindi pure quello che sta a terra. L'abbiamo pure seppellito come una talpa. Uh, vedete lì terreno velenoso dice che l'abbiamo messo perché uh, man mano che aumentano le abilità che prendiamo le abilità uh, sono tipo uh, resisti uh, al 50% sui terreni velenosi e robe del sì, genere um, quindi ve ne segnerà Boni solo che non è mai immunità le abilità. Le abilità sono sempre meno dell'immunità. Dell Qua mi sa che non me ne ho neanche accorto, intanto, intanto sto prendendo un sacco di danni. Odio lo smash in su di Fuffi perché è anche un po' a sinistra. Sono tutti deboli qui. Cioè, neanche un. Um, oh mio Dio, neanche un. Uh, come che si chiamano gli assi? Gli assi, quelli a tre stelle. Vedete? Se, se vengo da. da sinistra verso destra, lui si rimette in quel posto. Ma allora, comunque lì c'è una via che attiva un ponte che ci fa raggiungere degli spiriti che dovrebbero essere gli uti. ah ecco, zelda zelda però di breath of the wild Perché zelda proprio quella, lo spirito del personaggio si prenderà in un altro modo che scopriremo dopo incontro in modalità energia ridu riduci i, i PS quindi bisogna mettere un potenziamento dell'energia praticamente ormai d'ora in poi userò sempre um, aumento dei, della forza in pugni e, e mazzi perché è troppo utile e poi magari tolgo mazzi per mettere una tipo riduce l'immune uh, al fuoco o, eppure, oppure tolgo quello che aumenta la, il, la potenza dei pugni con uh, quello dell'energia era uscito Mario oppure era uscito qualcun altro perché non me lo ricordo Beh di sicuro però ho perso in la prima volta in questa battaglia Ah e questa è la prima volta <ride> La seconda ho vinto per forza non me lo ricordo Donkey Kong è un problema enorme Ah intanto Zelda non è ancora apparsa E nel frattempo Io ho perso già un sacco di vita Probabilmente Zelda avrà più vita di tutti gli altri No c'è ancora Link E' Zelda ok era Link quello con più vita di tutti gli altri. Questo non mi stato un sacco. Ho sprecato un'opportunità ad dai vinci mario ok zelda è morta ma mo c'è il link che ha 5 di vita punti di me evviva un vinto meno male non volevo sorbirmi un'altra battaglia ora dovrebbe mancare solo il personaggio che vabbè non vi spoiler chi è Però non me lo ricordo neanche Link cartone Ora l'unico link che manca È il link uh, Bambino Ma dov'è? Mm. E dov'è Ganondorf? E dove Do dov'è Zelda? Mm. Nessuno lo sa Che abbiamo preso Oh mio dio sto mouse Sapete, devo esaminare la, la scena iniziale e devo vedere se, se davvero ci sono o no i personaggi che mancano nel regno della luce. Vittoria! Uh, questa l'avevo persa la prima volta perché ho fatto il rollo di, di Jigglypuff e ho... Uh, e sono caduto dentro il vulcano su un'abilità che brutto quando c'erano un sacco di abilità ancora da prendere che dovevi scegliere se restare cioè, se rimanere così oppure andare a prendere un altro ti decidi o no a prenderlo quel forziere wow uno snack l 1 bene ora c'è la scena in cui provo a prendere Ratalos però non ci riesco Per un sacco di tempo Beh per un sacco oddio Per qualche secondo Qualche intendo tipo 20 Ehm uh... Inizio a fare l'altro uh, tra poco vedrete che a sinistra barra destra, non me lo ricordo più, ci sono i video precedenti e successivo. Che sono già stati caricati. Um, e in, a destra barra a sinistra c'è la playlist se vi interessa il, il let's play. Quindi vi saluto tra poco. C'ero che... quasi arrivato lì che... che però ho cambiato idea.